<susurra> copyright Un certo Drexfortune Hai I copyright Quindi devo abbassare la musica Perché se no mi becco le denunce No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mi Comunque, il crunch della mia canzoncina super bella. E benvenuti, ragazzi, in un nuovo video. Qui è, è come alzo il tuo gattino che vi parla. è veramente, che nostalgia! Questa è una live, primo episodio. Perché non mi ingozzavo di fare il video. Di Uncharted Riggs Fortune. Cioè. Uncharted 1. Incredibile! Perché io la collection l'ho pagato 20 euro! Era gratis! Shh. Comunque.. Allora ragazzi. Ora allora, fulmine. Noi forse allora, questa live arriverà a 2 mi piace. Io continuerò le live di Uncharted 1, 2 e 3. Il 4 no, perché non ce l'ho. Ehm Com'è il vostro mi piace? iscrivetevi, attivate la campanellina e condividete il canale per aiutarla a crescere comunque iniziamo ah e poi a mm, quanti mi piace? a un mi piace porterò a The Crew 2 sarà una serie bomba quindi mi raccomando ragazzi spero che voi ci siate non so se farlo in live o in video però uh, non lo farò ora, cioè lo farò nelle vacanze estive, quindi luglio-agosto, più o meno. Comunque le vacanze estive non sono i tre mesi perché la scuola finisce l'11 giugno e sono... Ah no, è vero, perché se si va il 26 settembre non è più. Vabbè, oltre alla mia ignoranza, incominciamo Uncharted 3 x Fortune cioè cioè Uncharted 1. Mettiamo facile, ovviamente, perché sono un nebbo. Uh, in questo momento sto salvando i dati della cosa. Eccala! Comunque, non se state leggendo l'altro e mi piace Fifo avanti, eh, non lo porterò più. Forse. La mia è uscita il 21. Ogni grande avventura ha un principio, ma è la strada da percorrere è quella che conduce al suo termine e che riserva la vera gloria. Sir Francis Drake, 1567. di Marco sì. della Costa di Bana. Qui abbiamo recuperato quella che riteniamo essere la bara del leggendario mm. esploratore mm. Sir sì. Francis Drake, sepolto in mare più di 400 anni fa. Mm. Ah, qual è Drake? Non credo che sia una tomba quella. Pensavo che non mi credessi. Beh, io ho svolto ricerche e a quanto pare, Francis Drake non è per figli Beh, la storia eh, so può sbagliare, sbagliare sai. Giusto. Per esempio, non, non si può profanare, profanare una baravota. Ah, eh, lui già sapeva. Oppure lo sbircetto di una fessura. Uh, uh, questo è il diario delle sue scoperte di Sir Francis Brick. <ride> è e cos'è? Forza, Forza, tiralo eh. su Non No, no, no, niente da fare. L'accordo era per una barra, punto. Un momento, mm -hmm. se il non avesse finanziato mm -hmm. la sua Eeeh, la tua storia mm -hmm. è alta, signora. Signor Drake, hai firmato un contratto. <ride> Ho il diritto oh, di vedere oh. di cosa. Possiamo, Possiamo? parlarne mm, dopo. Guai in vista. Salli. Uh, in vista, sbrigati. Salli, salli, va pirati pirati pirati, pirati. Il tipo moderna non fanno niente almeno popolo di chicco sì che intendi dire non dovremmo avvisare le autorità o altro sarebbe un'ottima idea ma non abbiamo esattamente il permesso di fare quello ah bravo bella Se mo mossa dire in una galera panamese meglio sistemare qualcosa lassù cosa peggio è ovvio che non sei mai stato in una galera panamese Sai usarla? Sì, è come una videocamera, basta puntare e sparare. È proprio uguale una videocamera. Ok, io, ci siamo come ragazzi. Questi tipi mi seguono da settimane, credevo di averli sbinate. Cosa hai fatto per farle arrabbiare? Beh, è una lunga storia. Poi non vedo niente con i commenti adesso ah, eccoli prendetelo cerco di fare gli yeah, head shot uh oh nasconditi bro dai saldi van oh com'è che si fa a cambiare spalla Impossibile. Oh, che cavolo mi sparo Che maleducato Se mio vorrei tanto cambiare spalla Come si fa? Ti ordino di dirmelo Ah, ok, ecco Spara per uccidere, non l'avrei mai detto. No! No! Oh, come ti permetti? No. Ok. Bella zio. Ah non è per scolpirla. Avete incontrato l'uomo in femme! oh non dire cos'è questo gioco non è proprio adatto a sparare cioè la Naughty Dog veramente non sa sparare perché cioè non sa fare cos'è di sparatoria perché tutto Naughty Dog Uncharted poi anche cos'hai uh, come cavolo si chiama come si chiama la sua fase che cioè a sparare è proprio schifo ecco la cavalleria quindi, oh, grazie a dio quindi è, è più difficile di quando sempre sparare la barca sta per eh sì, è più importante la videocamera che la tua vita sia. Sì. Si può lasciare solo lì. Nel... Sì, vabbè, ma io dovrei. Vabbè. Minuto, minuto, eh. Eh, abbiamo tutto sotto controllo fino no, a quando <coughs> hanno fatto esplodere la parte. Tutto, bene? Tutto sotto controllo. Oh, bene. Ma questa è proprio la bella e la e la riuscita. Adulazioni da uomo di spettacolo. Ma eh, io sono più un tipo da dietro le quinte. Victor, sono... era veramente. Sì. Che ne dite di levarci di torno prima di appoggiare altra attenzione? Ormai l'hai già tirata stampa, attenzione. Un Ora... regalo da parte di Sì, sì. <ride> e così hai trovato la barra? è quello che credo che sia. Sì. Non è Drake una barra. Aveva simulato la propria morte, proprio come su Doveva essere non incappato in qualcosa di grosso. Già, ma lasciamo no, che resti tra me. me. Grazie no. del prestito, Mr. Drake. Mi sono guadagnato un'occhiata al diario quando arriviamo. Mh mm. Il Drake navigava il Pacifico, riuscì sì. a togliere la flotta spagnola di sorpresa. Assalì le navi, rubò tutte le carte nautiche, le lettere e i giornali di bordo e registrò tutto in questo diario. Uh -huh. Ma al suo ritorno in Inghilterra, la regina Elisabetta confiscò tutte le sue carte e i suoi giornali di bordo, compreso questo, e costrinse l'equipaggio al silenzio. Uh -huh. Drake aveva scoperto qualcosa durante questo qualcosa di così segreto e prezioso che non si poteva riscaldare ricordate mi piace altro episodio ecco qui un uomo che non perde tempo chissà che è successo con le donne mai ricevuto la mente va bene allora andrò subito al torto solo perché sei. Sì. Eh? una mappa qualcosa di molto grosso dice qualcos'altro sento, allora, sento puzza di bruciato no, sfortunatamente no l'ultima pagina è stata strappata ma ti dico una cosa, sì. Sadi sì. è questo è davvero questo Cioè. abbiamo solo un schermo di stagione del dorato l'avevano già bottinato, no, no, là, no, come no, si dice saccheggiato no? Oh no, la videocamera no, è tutto a posto, non devi preoccuparti. È ancora quella nuova. Salì, la ragazza non voleva. dovevi vederla? vederla. Oh, oh, ottimo, ora vai oh, da lei e le dici: abbiamo appena trovato la misteriosa città dell'oro. Il suo produttore può trasmetterlo questa bene. sera. Nei ti fidi di me? Più o meno. Bene, perché avremo alle calcagna tutte le canaglie da quattro soldi che vogliono questo tesoro se non ci liberiamo di lei? Sei un perfetto gentiluomo, Sammy. Lo no, so, è uno un schifo, ma so la No, non mi... non, non mi importa, importa se superiamo il invagli. Voglio dire, ti rendi conto che potrebbe essere, essere davvero la, la storia dell'ala. Eh, ciao. No, non mi fido di lui, capisci. È per ma questo, questo che dobbiamo darci una, una mossa. Tu mandami oh la tua, e ti prometto che... Che razza di passato no, Immaginavo che grafica ora non è bruttissimo. Però ci si accontenta. Oh, aspetta. aspetta, calma, calma ragazza. ragazza. Non, sono non sono più un più giovanotto. Uff. Non eri troppo eh, vecchia per quella barista, barista lì. lì eh? Ma che cavolo! Era diverso. Devo, Devo ammettere, ammettere, però, che fu, che fu faticoso, faticoso lo stesso. Lo stesso. Resisti, Resisti, vecchio, vecchio mio, mio. Siamo, Siamo quasi arrivati, arrivati. Mm. Sì, questo mi ricorda Ti ho mai raccontato quando ho appioppato una statua fasulla del XVI secolo a Pablo Escobar ah, ah, Mossa rischiosa Ma quando se ne è accorto ero già Nate, ma mi stai ascoltando? Sì Vento eh, dalle quelle. Ah, perché sprecare fiatta? Ok ragazzi, dopo questa storiella di Salle, la live finisce qui. Farò ogni, cioè, lasciate due mi piace per un altro episodio, un'altra live. E ogni live farò un capitolo. Nella prossima live sarò lasciate due mi piace. Uh, una live di, del capitolo di Eldorado quindi qui senza ulteriori indugi e con in Sullivan ci vediamo. Ciao ciao.